Ciao, sono Marco e sto sorridendo perché sto ripensando a un evento che mi è accaduto nel weekend scorso, ero in compagnia di alcune persone, di cui una persona che è un pozzo di scienza, che quando parla io veramente adoro sentirlo parlare, ascoltarlo è un vero piacere, c'è sempre qualcosa da imparare e un'altra persona che onestamente non credo che sia così elevata a livello culturale bene la cosa che ho potuto notare è che questa persona diciamo di eh, statura culturale inferiore che non c'è niente di male per carità va bene ma tutto dipende poi dal comportamento che uno usa va bene avere questa statura culturale se ti piace puoi rimanere così altrimenti prendi dei libri e studia e la differenza qual era fra queste persone che la persona con un grado di cultura enorme parlava pochissimo e quando parlava parlava per esperienza diretta di cose che conosceva bene. L'altra persona invece parlava tantissimo, prevalentemente di altre persone e di fatti successi ad altri. È straordinaria questa cosa. Come la saggezza e la cultura a volte sia così taciturna e invece il non sapere porta a parlare, è incredibile. Questo per dirti anche una cosa, il silenzio è importante, privilegia il silenzio, se taci hai occasione di sentir parlare persone che sono straordinariamente interessanti come quella che ho conosciuto io e che ho frequentato qualche giorno fa. E silenzio è la cosa più importante attraverso il silenzio puoi apprendere se parli non avrai opportunità di arricchirti perché vai a riversare invece che incamerare questo volevo condividere con te privilegiare il silenzio io continuo la passeggiata il fedele amico a quattro zampe qui davanti è tutto intento a guardarsi intorno perché è un posto molto interessante questo per lui è pieno di odori non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao, silenzio